registrando ah, niente. ciao a tutti ragazzi noi siamo Dynamitex e Marco007 e questa è la penultima parte di New Super Mario Bros Wii no è la prima parte extra di New Super Mario Bros Wii anche detta la prima parte anche detta la penultima parte senza contare uh, le altre parti in questa parte dobbiamo fare metà del mondo che non, non conosco lui non conosce perché non è un cento per, cioè, cento per centista, cento. centista come me eh. quindi iniziamo subito il mondo più sclerotico di tutto il gioco e io naturalmente eh. userò Todd Blue per gli extra addio mondo crudele come per gli extra in Kirby io e Francesco ci scambiamo cosa? i telecomandi Perché? Non tu sarai il G2 e io sarò G1. Io sarò Kirby e tu sarai... Il Kirby? Kirby solo. sì. Ma Mario no. Perché Mario... Come cacchio fai ad essere Kirby, in Mario? No, intendevo, intendevo... Che non sarai il G1, Mario. Perfetto. No, non prima non ne... è il G1. Prima non è la stella presa. Ah, ecco, solo io ho perso, io io perso il power up, attenzione. Ma tu uh, quando sarai il uh, G2? eh? quando sarà il G2 uh, in Kirby si sì, succederà beh uh, in Kirby quando Perfetto. sarà il G2 uh, farà uh, sarà sempre lo stesso personaggio oppure oh. oh. cambierà uh, il personaggio oh. che mi andrà a sempre. ah oh no Oppure, appena muori, caro? Ah. Ah. Ah. Mink, anche tu l'hai perso, per ora, così. Oh no! Sei anche appena morto. Ehi, prima continua di Todd Blue! Tra poco. Coming soon. Aspetta, voglio vedere se c'è niente lì. Perfetto. Ehi, Mario! Siamo appena diventati compagni di Extra! Stai la... zitto! Stai non voglio sentire una parola Ma trattati bene mio fratello? Certo che no! Ah, Vai via! Che a lui non piace essere trattato bene! A lui Perfetto. piace essere trattato male! E allora e ci sta una cosa giusta. Attenzione lì, non andare al cupa. Perché devo fare io. Poi ah, poi ho, io ho capito, devi saltare. Ma? Davvero? <ride> Stavi per uccidere un cubo, no no Ah, no! no, no, no. Ah, e al mondo 9 non ci sono checkpoint. Sì. Ho detto proprio la cosa che volevo dire. Al mondo 9 non ci sono checkpoint. Taco. Ok, rieccoci alla moneta stella. Non abbiamo cambiato niente di vita. Così siamo, così siamo i nostri. Siamo. Sì, sì, sì. Perfetto. Io mi sono imbollato per lo sbaglio. No, perché è una fissazione. Dai, vieni qui. Su, su, su, su, su. <susurra> Never <susurra> mai sia Vai, corri, corri, corri, vieni qui. Attento, qui. So come si fa.. No, basta andare qui. Ah, non è ancora. Allora, eh, oh no. già. Perfetto, il primo livello del mondo 9 è completato nella bellezza di 7 minuti e mezzo. Una cosa? Oggi? No. Oggi? Sì. No. Guardiamo Mario nudo <ride> È vero. vero. Perché oggi oggi, oggi, oggi se. Quando, alla fine di episodio, se non abbiamo raggiunto 99 vite, Vi mettiamo in oh, immagine. No, no, <ride> ce li andiamo a fare nelle case banacche, ok? Oppure li a livello 1 come faccio io sempre. No, ok, livello... realtà, Vieni qui se hai il coraggio Grazie Marco per avermi ucciso il guscio con cui mi sei salvato la vita Grazie per avermi aspettato e, e donatemi il, <ride> il fiore di ghiaccio Marco sì, provo meccanica goviste. Ma quale meccanica nuova che è una meccanica vecchia e stravecchia di, del DS? Beh, eh, no, non è nuova di questo gioco certo abbiamo fatto il splay di DS quindi stai zitto tu e allora è, è come dire che i super funghi sono nuovi in questo gioco no quelli sono apparsi già dall'inizio e non è una meccanica che c'entra mio ah, ah, ah. teclisso perfetto l'ho ucciso vai meccanica nuova ieri yeah. ci sarà anche nei livelli successivi oh, all'incirca no. Prendo prima io. Ah, no. Poi, <ride> Polliti, Marco! E <ride> dai, sei! forciata! <ride> <ride> Aiutami! Tiralo! Non lì! Perché? possiamo prenderci un sacco di cose, adesso questa è mia. <ride> Grazie. Via? Ah, ah. Ah, ah, ah. Perfetto, c'era questo, questo cupa comunque. Ah. Marco smettila! Sono bene. Così impari. Attenzione al pesce che vi ingoia. Ingoia, no, vi che basta. No, vi Pure. E one kill, one shot, cioè volevo dire. Vabbè, se, se ci ingoia vuol dire che.. Che moriamo. No, che poi.. Pe... Ci.. ci caga. No! Sei per rivivere ci sono. Sei caso. inutile Marco Non so sì. non inutile. Sei inutile Se non... tu muori io ci sono rimango fermo Così Aspetta modo. Ah, Tuo no, giallo è rompiscato Sì. Come eh, hai fatto? Perché tu sei inutile Mi hai ridipinto E mi hai cancellato Oddio cuore. No, no, no, no. E' ridipinto e cancellato. È probabile. Anche questa è una nuova funzione. Wow, di gioco. E' un supermaio so, Madonna mia. No. Tanto avevo preso una nuova vita. E allora Chi se ne importa di te? Corri, stop. Ah, ok. E dai, mi fai prendere. E pure più. tu lo fai così a me. Una volta è stato eh, Una volta, comunque una volta Aspetta, ci serve un cupa Cacchio Ha detto ci serve un cupa, non due Cacchio ah. Marco, Marco, Marco Sì, sì, sì, sì. Marco, muori Marco I'm ci... alive No, adesso muori Non stai attento eh, Vieni Io sono una vita I'm alive Sei una vita, cosa mi vuol dire? Coliti, non mi uccidere il guscio Ok, ho fatto di... ah, Vai, sali Vai dall'altro lato No, no, no, Dall'altro lato Perfetto Meno male che non è come in Mario oh, Meno male Silvio. che Silvio c'è. Chi è Silvio? Silvio Berlusconi, la Berlusconi il berluscotto, come te lo dò Uccidimi. Ma chi è il berluscotto? Che è il berluscotto? Grazie Marco! Vai, sparo. Scappa, Scappa! Scappa! Scappa! Marco! Stavo correndo! E non dovevi correre! Potevi salire tranquillamente! Mo oh, dai! No, non abbiamo mai mostrato questa parte! Questa parte sì! yeah continua di Todd blue la prima ok eccomi tornato da su cioè aspettavi che facevo la, la, la continua oh andiamo la sì, queste qui sono le sfide che ci accadono capito ragazzi? Ah. No, no. ma lo sai che non puoi andarci perché lo ci vai volevo provarci perfetto ok fammi andare a prendere la mia costella ok adesso almeno mi fai rinascere. rinascere e devo prendere le monete Aspetta. Eh, prendi tutte le monete che puoi così mi fai rinascere perché potresti anche morire <ride> Vai vai vai vai! Ah, Io so facendo ragione. gli stessi movimenti che dovresti fare tu. Perfetto, oh, ce l'abbiamo fatto! Oh alleluia! Questa continua, secondo 23 minuti 23 minuti! Cioè, e questo è tutto taglio praticamente perché il livello in sé non è. Non è per niente lungo! Seconda continua! Sì, Ale allora, secondo livello! Io non mi stupisco più ormai. Una continua livello, diciamo! Speriamo di nuovo. Ok. Oh. Terzo livello, tema. Mama. eh Montagne. E qui è dove appaiono i pallottoni rossi. Ah no, è... Cioè, i pallottoli lampeggiati. Eh sì, sono, sì, sono praticamente. Ossi. quelli di. Sono lo stesso. Solo che. Eh sì, lo so. Però... solo che non sono rossi. sono un po' rossi. Sì. sì, vabbè. C'è pure eh, il banzai il bianco di Qua si possono fare molto vite molto Ma ho visto uno, un pallazzo con gli occhi esterni No, era il prossimo ah, Era l'illuminazione ho visto l'innovazione Non so che quando, quando proviamo a tornare il mezzo non è No, volevo vedere se c'era la, la metastella Marco, Marco, Marco Resta lì Sto scappando No, no, no, non scappare, sì ne sto fermo Ne attiri Ok, tubo Bravo. Si stanno seguendo ancora <ride> Vogliono entrare nel tubo, pure loro Ok, mini puzzle Ah, io vado da una parte e tu vai dall'altra Aspetta Prima vediamo dove dov andare ah, Io dov lo so uh, Dove? Ma il resto è oscurato, non possiamo sapere Non è oscurato, è imbiancato Sì, vabbè io, uh, so, io so dove andare io, io a sinistra e tu a tua destra Va bene Avevo ragione io E anche che io Che senso aprire? Avevamo ragione tutte e due sì, per, il, per la strada Iii. aiuto non lasciarmi qui ok ti lascio lì ciao ah devo andarmene da solo eh, appunto con calma mi raccomando quando vuoi perché cosa hanno messo un cannone pill per qua. ok era la prima metastella quindi blocco paura non ha senso niente eccolo qui ecco vado che... verso l'alto <ride> ho rischiato di morire sono tipo le paranelle che vanno verso l'alto oh, sono, sono diversi no non dovevo farlo resta lì vieni se ce serve. la fai Ma veramente qua serve si sì, va bene serve il palazzo lo vedi fa niente non ce ne serve so. cosa è... era l'ultima eh. allora torniamo indietro ah si sì, sarà come quel livello del mondo sexy qui la moneta stella stava tra il tubo e l'uscita del tubo Capito? Aspetta, no, perché? No, e stavo morendo oh, No, intendo, perché hai fatto quel salto? Che pizza, ma per... morto tutto da capo, Prima abbiamo visto che siamo morti ah, ah, E lo sapete Ecco, ah, ecco Forse è questo Ci servono i pallottoli di Bill, tu mi hai ucciso Uccidi tanto non ce la fai. Beh ce la fai. Che ne servono di più di quelli, non ce la fai. Aiutami a salvarli. Perfetto. Se non avete capito si fa con il palotto di non, non per dire che siete... Se siete soli potete farlo. Aspetta. Allora, un attimo, io capisco... vai tu. No, vai tu. Okay. Geometri d'Ash, tutta, tutta l'un tratto è diventato Geometri d'Ash questo gioco. <ride> perché? Perfetto, siamo tornati prima del, dei parotelli gross, grossi. Dei Banzai Grossi Bill. Oddio. Ecco, chi. Io, quelli. questi io sono. No, aspetta, li ho nominati sono apparsi. Eh, eh, perché lo sapevi che apparivano, è appena detto tra. Siamo arrivati nella scena in cui stanno i Banzai Bill. Meglio se non ti prendo, perché sei cavo. Che poi morire. i Banzai Bill li abbiamo visti solo in un livello, nel castello del mondo 7. Cioè, nella torre della Sì, esatto. Io li chiamo torri perché i livelli sono... E perché sono torri? Sì, anche però... Cioè, i livelli sono strutturati verso l'alto. Sempre. Quasi sempre. No, no, sempre. Sempre in... Però la, la, il, il castello non sembra molto torre Cioè, l'immagine dell'Overworld non sembra molto Ok Ok. Cioè, hai capito? Sì, va bene. Non sembra molto alta, per tutti i livelli non sembrano molto grandi. Eh, okay, ok, abbiamo fatto mezz'ora. Va bene, in... però noi entriamo dentro di... di di punto. Ma dai, mezz'ora siamo praticamente alla fine, cioè ci manca l'ultimo livello. Sì, ma tanto tutto tardi È appunto. Che cioè, durerà dura massimo un quarto d'ora il video. Ecco qui, il livello più, più brutto di questa parte. è arrivato. Perché qui c'è una cosa da fare con le bombe tu sai già che significa, vero? Questa cosa qua con... Quella cosa la che è messo nel livello di Mario Maker No, è come nel, nel mondo 7 Ricordi la torre del mondo 7? No Come non, puoi, come non te la ricordi? Ah no, quella Ah, comunque ce li abbiamo In sì. il fungo Eh, appunto Sì, lo so, mi sa che serve Nel caso servisse ce l'abbiamo Scusa, dovevo lasciare la terra, Non fa niente No, io volevo il fungo, ma è morto. Mm, morite tutti. No, io volevo quelle monete. Quali monete. Hai, hai buttato a terra delle monete. Vabbè, chi se ne Naturalmente in questo mondo non ci sono né cannoni né... Checkpoint. Né checkpoint e neanche traccia segrete. Ovviamente, perché i livelli che vedi stanno. Bene, che cosa c'è? Di nuovo un altro contatore. Ne hai ucciso. Come? Come? Aia, ah, yeah. ecco qui. Non è un contatore. Vabbè, lo prendo io perché... C'è il contatore in cui... No, quindi, qui, qui, eh, praticamente, soltanto i giocatori possono stare. Tutti gli altri oggetti sono dei pesi. Cioè io sono un peso? No. Sei un peso solo se, cioè se, se ci sono oggetti. Si è chiusa. Cioè il primo che viene Dai, dio la moneta il primo che viene è benvenuto No, tutti i giocatori eh, eh. No se io primo ho visto Tutti i giocatori No, perché... no il primo ho visto la bambina che camminava e basta ah. ah. Ok siamo tornati Oh, oh, oh, oh, oh. Qual, qual è questo è il sesto tentativo? Scusa non è meglio se ti congelo le bombe. Ok. Dicevi che era impossibile. Scusa. Eh sì, però se stavo. Scusa, aspetta, dicevi che era impossibile. Non lo prendere, grazie. Marco, sì, e però dai, te l'ho detto. Pure. Vabbè, fanti sta vita? Tienitelo. Stretto Stretto Stretto st Stretto Stretto Perché di sicuro ci servirà qualcosa È ah, ah. vero Marco? Sì però tu continua a saltare. Non ci serviva. Aiuto ah, Troppe bombe Aia. Uccidile Mai sia. Corri, salta! Ok, ehm... Uh, ci il Dove dobbiamo andare? Qua per forza? Eh sì, lì non si può andare, da nessuna parte. No, lo sapevo, lo sapevo, me lo ricordavo, me lo ricordavo, me lo ricordavo. Non ho capito, come si usa? Me lo ricordavo che c'era, me lo ricordavo. Cosa? Cosa? Che, si che, che bisogna andare nel tubo rosso, che c'era una moneta stella così. E tu Scusa, ora... scusa vedi? Si può, si può tornare indietro? Scusa, vedi. Se magari vieni qui. No, niente. Madonna, perché? Taglio. No, nessun taglio. Prima completiamo il livello, cioè, scusa. Nel senso ti ho avvisato, su un taglio. Eh grazie, tempo. secondo te? Eh, dobbiamo mostrare tutto il livello? Oh, ci rivediamo quando arriviamo da lì. Tornati, dopo 300 tentativi, bisogna in, in, uh, congelare quella pianta piragna entrare nel giro. Oh, finalmente! Oh. Finalmente! Madonna mia, il mal di testa mi è venuto. 50 minuti, 50 minuti per fare 4 miseri livelli che non ci abbiamo messo nemmeno 20 minuti se, se eliminate le partite E ora facciamo le case del guarnacchio de No, tanto c'è ancora la prossima parte No, no, lo voglio fare oggi Che cosa, no? Facciamolo oggi Abbiamo però. già perso abbastanza tempo no, Facciamolo oggi No Si sì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 Brutti ricordi <ride> Ok, non c'è l'avevo dietro. Ok, eccoci Stiamo prendendo l'ultima vita per arrivare a 99 e poi vedrete il segreto Così ce l'ha dietro ah, vai, essere... Dietro il <ride> vestito Ok, ne ho presi due Me ne serviva solo una Quindi ci siamo Siete pronti? Eh... E Mario è nudo di cappello! E invece no, Mario si è scoperto i capelli. E i capelli sono comunque una parte del corpo, quindi Mario possiamo dire che è nudo. Bene, quindi c'è niente. Me lo terrò così. Adesso torniamo al mondo 9, sospendiamo. E ci rivediamo nella prossima e penultima parte dove finiremo il mondo 9. Quindi salviamo e ci rivediamo alla prossima parte. Ciao ragazzi!